Ciao a tutti oggi prepareremo il plum cake zucchine e salame il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono parmigiano, zucchine, salame, uova, latte intero, burro morbido, farina di tipo 0, lievito per torte salate, sale, pepe nero e ricotta di pecora, diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Trasferiamo in una ciotolina il parmigiano tritato senza lavare il boccale mettiamo all'interno le zucchine che abbiamo tagliato in maniera grossolana chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 4 Trasferiamo in una ciotola il trito di zucchine. Sempre senza lavare il boccale. Adesso aggiungiamo le uova. Il latte. Il burro morbido a pezzi, la farina, il parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato, il sale, il pepe. Il lievito per torte salate chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 adesso aggiungeremo il salame noi stiamo utilizzando del salame piccante, ma potrete utilizzare qualsiasi tipo di salame che deve essere tagliato o a listarelle o a cubetti. Aggiungiamo la zucchina. E la ricotta. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo in uno stampo per plum cake rivestito con carta da forno adesso faremo cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa il plum cake è cotto lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo plum cake zucchine e salame